Alla mia destra c'è l'assessore all'ambiente e alla sanità del comune di Caronia, Vittorio Alfieri. Assessore, voi avete eh, davvero i fari accesi su questa vicenda assolutamente inspiegabile, avete, non so, forse anche una vostra teoria, o comunque volete battere delle strade alternative? immagino rispetto a quanto finora si è, eh, si è detto e si è visto no? Buonasera a tutti i fari li abbiamo puntati addosso ma forse non tutti e non quelli giusti nel senso c'è molta attenzione da parte dei mid Stiamo vedendo stasera un po' meno fari accesi, abbiamo visto da parte delle istituzioni. Quando c'è qualche studioso che liberamente, come università, enti, eh, si fa avanti con delle ipotesi che noi reputiamo valide e soprattutto con mezzi propri, visto che non abbiamo aiuto in questo momento né dalla regione né dallo Stato, diamo ascolto. Eh, una sono... Cominciamo con, eh, con Vittorio eh, Alfietti. Lo ripetiamo, l'assessore eh, comunale di Caroni, oggi il sindaco eh, non è potuto essere presente perché ha degli altri impegni è proprio fuori, è fuori di città e non, non poteva essere, non è qui in zona, altrimenti con grande piacere, già detto, eh, sarebbe stato ospite della nostra, della nostra trasmissione, un po' perché nel primo collegamento, quando eravamo qua fuori davanti a, a quegli oggetti bruciati, a, ai segni evidenti del fenomeno, negli oggetti, nella quotidianità di queste, di queste famiglie, l'assessore ci ha detto c'è grande attenzione da parte dei media, forse anche del mondo scientifico, un po' meno da parte delle istituzioni, l'ingegnere Manfred ha detto poc'anzi ci sono gli estremi perché si possa chiedere come dire, un sostegno, un presidio fisso addirittura da, da queste parti, forse c'è un problema di ordine, di ordine economico, Ecco che cosa può fare un piccolo comune, con un bilancio di quanto? caro Qualche bilancio ha, chiude qualche centinaia di mila di Euro? Almeno. Quando lo approveremo sì, Quando siamo anche senza bilancio, di pochi, pochi, pochi soldi. Poche decine di mila di Euro, come può far fronte ad un problema di questa, di questa portata? Allora, prima voglio fare delle precisazioni, perché tutto ciò che si è detto, il 90% di quello che si è detto, riguarda il 2004, dove eh, ci fu una abilitazione che oggi non si vede minimamente, addirittura il presidente Berlusconi in persona firmò il decreto con cui istituì la commissione interministeriale, qui venne l'aeronautica, venne la marina, protezione civile nazionale, protezione civile regionale, professoroni a destra, professoroni a manca, il classico esempio della montagna che partorisce il topolino, tra l'altro nemmeno il topolino a vista, un topolino misterioso, non si è capito bene cosa. Adesso siamo eh, con mezzi non paragonabili, lei ha citato il pick up dell'Unione dei Nebri, di vari comuni che se lo passano per fronte a piccoli incendi, qua non parliamo di piccoli incendi, c'era un'autobotte fino a qualche giorno fa prestata dal comune limitrofo di Santo Stefano di Camastra perché l'autobotte del comune di Caroni è stata rubata nell'anno 2014, ci sono estintori eh, che provvedono ad avere i cittadini stessi o il comune con i pochi fondi che ha, quindi è giusto che i telespettatori che ci seguono da casa abbiano questa distinzione. Per il... La crisi del 2014 non è stata affrontata dalle istituzioni con la stessa forza, tenace, determinazione e anche dispendio economico, perché no, del 2004? Certo, infatti due esempi su tutti, è stato citato un elicottero oppure questa task force, sono cose del passato, chiariamolo agli, agli spettatori. Però c'è una nuova commissione? Sì, c'è una nuova commissione insidata da poco che ha tempo fino al 31 dicembre eh, per eh, pronunciarsi innanzitutto sulle carte del passato, quelle cui faceva riferimento anche il professor Azzerboni, perché è giusto riprendere il discorso da dove si era interrotto. L'ipotesi eh, tra l'altro che è stata così scartata velocemente poc'anzi invece è perseguita addirittura dal prefetto Gabriela firmato il nuovo decreto che parla di movimento delle, della crosta terrestre da attenzionare. E questo poi anche domani ne parliamo di sì, un altro Sì, Assolutamente. Eh, sono state fatte due riunioni in cui varie La prima eh, commissione, mi perdoni, sì. è già stata qui sui luoghi o comunque con un sopralluogo è già è venuta, mi pare? Sì, sono venuti degli esponenti sia sì, a livello nazionale, ad esempio il professore Casagli dell'Università di Firenze per quanto riguarda l'aspetto geologico, altri esperti, ad esempio la professoressa Livreri che prima ancora di entrare nella commissione nazionale, tra virgolette, si è era stata de designata dal sindaco in persona, perché quando noi parliamo di un piccolo comune, gran parte delle cose le fanno le persone, in questo caso noi abbiamo la fortuna di avere un sindaco che si spende e che ha anche diverse conoscenze, quindi la professoressa Patrizia Livreri. Esperta di ingegneria elettronica, elettromagnetica, già da luglio era stata nominata esperta a titolo gratuito sottolineo del Comune di Caronia. Voi avete un avrete un'interfaccia con questa commissione? Cioè quando vengono qua chiamano signor sindaco, noi stiamo arrivando, così le diamo magari qualche risposta, così le diciamo a che punto siamo, oppure si vive su tavoli paralleli che non si incontrano mai? Ripeto, ancora siamo all'inizio. È capitato un caso in cui si è verificato l'esempio che lei ha citato per primo, cioè, sono venuti qua, ma quando sono venuti qua il professore Casagli e i suoi collaboratori, una volta messo piede in via del mare hanno chiamato il sindaco che dal municipio di Caronia è venuto alla frazione Canneto. Non ne sapevamo niente prima, l'hanno fatto per riservatezza, per, per un loro modo di fare. Comunque sì, ci interfacciamo, c'è dialogo, ripeto, sono state fatte solamente due riunioni. Alcuni e studiosi alla prima non sono venuti quindi la seconda è stata la prima siamo ancora in fase di assestamento è embrionale, è embrionale.